Salve certo, a tutti e tutti. Questa, questa sesta, sesta puntata di, di Caped. <ride> allora partiamo subito dicendo che l'altra volta non l'abbiamo notato ma l'ho scoperto io da poco che ci sono questi tre fratelli molto sedoni <ride> e praticamente ti chiedono di trovare il loro quarto fratello. Quarto fratello. E sì, allora mi sono messo a cercare io io ho notato, è mai sarà? e ho notato e ho notato che sarà? se vai qua dietro. Trovo il wow, fratello. È, le audace. <ride> <c 'è> <ride> speravo di vedere anima viva. Ho smarrito la via cercando monete. Eh, in questi tempi movimenti sono musica. Colpa di quell'infame del casino. Beh, meglio che torni al mio quartetto. E torna. Una musica. Sì. Eh. Quando vai là non sono più sedoni, ma sono felici. Sono molto fili. E ti smile. cantano, vabbè, forse è un po' per digt. Non lo facciamo sentire, però ti ti cantano una canzone, vedi? Eh. Ti cantano un bel okay. canzonetto. Okay. E eh vabbè, e allora ora e fino li abbiamo, le abbiamo resi molto happy. Molto happy. Okay. Adesso andiamo a sconfiggere il boss del giorno. Il boss del giorno è. Ora andiamo a vedere. È questa tizia. Questa tizia uh, al, uh, Regina Mielinda. Quindi, okay, cosa vorremmo aggiungere che la quinta puntata di ritorno bello. sta dando già i, bui, i buoni risultati. C'è voluto per ucciderla? Stiamo da un'ora a fare questa. questa. Allora, abbiamo ucciso la petta schifosa. Che mio dio, i fatti suoi. Non li faceva. Sangue. Allora, questo beh, ce l'abbiamo sconfitto. Questo sì. mi sa che questo quelli era facilissimo. Eh sì. Poi, teniamo allora questo che è un boss che già abbiamo completato. Quindi, eh, poiché sappiamo che è un uccisa non lo faremo. No, almeno non l'abbiamo comunque, non adesso. E... Vediamo un attimo, questo com'è nel, nel caso quindi vuol dire che è così? che mi Forse questa lo so fare, forse è una tizia abbastanza. Vediamo, orsi abbastanza, non dico niente perché va a finire che parla. finisce male, e finisce eh. male. Vai, fai, ok. Adesso fammi provare la tecnica, allora, usiamo di nuovo questi anellini perché abbiamo visto che gli anellini, a differenza di non eh, sono bravi, partevano benissimo e eh, eh, fanno pure abbastanza danno, male, ma, ma pure abbastanza il loro lavoro nella seconda session poi da dalla da quando tipo fa quella roba di cartonato in poi sulle quelle le freccette rosse vado mi scordo sempre quali quali sono i tasti ok cioè nel senso perché per cambiarli mi susco, mi scordo sempre ok ok Spenso adesso devo urci usare il verdi okay. mo non dico che vinciamo però Sera. già stanno con due vite e questo comunque è abbastanza easy, guarda, basta che faccio aprire questo, ok? E poi non capire che se l'apre, la stiamo. Eh no, perché se sta, perché se sta chiuso lo prendo in quel posticino. Mmm. Ok. Ok, meteora. E la facciamo Apriamola. aprire. Apriamola. E tempesta. Apriamola in due. Ok. Ok, tempesta. Siamo no, big wave. Ok. Cavalca l'onda. Da ok adesso con calma stanno pure i figli, se lo veste... Eh, certo. io non li, non li avevo visti e invece io ho notato freddi, certo. dei sincero, figli non ci ho fatto caso quei piccoli infami che mangiano sì, i peroni quei gran bambini. Quei sì. bambini andato e, andata, cazzo. e con questo Sapete cosa vi dico Io gli altri livelli non li faccio Vado direttamente al boss finale E, va in e dai Basta mi sta scendendo ah, Non ce la faccio più Non ce la faccio più Aspetta però vuoi dire che sto dicendo tutte queste cose E poi alla fine devo fare ancora per forza un altro tipo qualche altro boss Aspetta Controlliamo una mm. Oh my god Spero sì, che questo così, video vi sia piaciuto. piaciuto. Se è così lasciate un like, commentate puntate, condividete. condividete. Ci vediamo alla settima puntata okay. che spero sia o l'ultimo o la, la penultima.